Poi ho sentito questa cosa devastante che Acerbo ci manda i regali allora incomincio a preoccuparmi perché di solito i regali dei leader politici sono sempre pericolosi. Però conosco Maurizio da un po' di anni, mi sembra un ragazzo serio, spero che sia un regalo no con, lo, con la sorpresa. Dentro. Ma Maurizio non è un leader. Ma sai, <ride> l'ho conosciuto... Ah, l'ha anche scritto, ah, L'ha anche scritto, no, se l'ha anche autoscritto. Non so se lui ci si ascolta. No, dicevo, mi, voglio intervenire perché ho sentito belle interventi ottimi, interventi belli, ho sentito Roberto che faceva la storia del PC. Eh, io non voglio fare storia perché 30 anni fa, se no diciamo che sembriamo un po' troppo anzianotti io Franco e poi Roberto che si è aggiunto a noi con gli appelli rosso-verde. Cioè, noi questa strada e questa pratica l'abbiamo pensato tanti anni fa la Sentinelli ha detto una cosa molto bella che quando arrivavamo al massimo dell'apice faceva anche un giornalino che si chiamava l'insostenibile dove si parlava della insostenibilità eh, facendo questa condizione e questo gioco dei nomi e poi si dava voce al territorio poi ho scoperto che Transform è parte integrante ormai delle lotte territoriali che sento questa cosa bellissima per piacere per il mio amico Roberto eh, eh, Cosa dire? È complicato, eh? è complicato perché, perché il bisogno è maledetto, il bisogno che abbiamo in questo paese, ma nel mondo, di un ambientalismo dove eh, incomincia a mettere in discussione il modello economico, come diceva giustamente Riccardo Rivici, incomincia in, in, a mettere in discussione il ciclo delle produzioni. È un ambientalismo, ma non è l'ambientalismo, è dovuto, se vogliamo fare pace con madre e natura. Madre Natura ci manda tutti i giorni dei messaggi che sono ben precisi e ben chiari. Noi purtroppo siamo sordi, siamo stati sordi per anni. Devo dire la verità, nel 2001 con Genova, quando lanciammo, mi sembrava che forse avevamo sbloccato, perché nella discussione, nella critica alla globalizzazione, ovviamente si toccavano questi punti che erano punti importantissimi. E purtroppo è successo quello che è successo. Oggi è una necessità ma non solamente italiana, è una necessità proprio del pianeta, se vogliamo riappacificarci il pianeta, col pianeta. Il problema è complicato, il dovere è, è un dovere partecipare, un dovere tentarci. In Italia, devo dire la verità, è molto più complessa, di, eh, la situazione italiana è abbastanza complessa e complicata, perché in Italia abbiamo avuto oh, sulle questioni ambientali, sulle lotte territoriali, varie truffe, truffe eh, dove quando io dico truffe io ho una mia visione personale molto brutta perché io sono proprio cioè io dico Berlusconi ha fatto guai ma che le guai che ha fatto eh, Di Maio e, e gli altri amici sono peggio perché, e, e, perché loro si sono innestati nel movimento, hanno illuso i territori, hanno fregato i territori, hanno fatto sognare le persone, Solo chi sogna e poi viene fregato è complicato poi con le persone di riappacificarsi perché quando distrugge un sogno non è una, una cosa bella i territori sono sempre vivi e lotta ma sono di uno scetticismo che non finisce mai noi grazie a queste a, queste, a questa questa questa devastante politica del qualunquismo che è stata negli ultimi anni Abbiamo, stiamo provando e proveremo una delle sensazioni più brutte che poteva esserci nella, nella nostra, nel nostro paese l'astenzionismo pensate che nella mia città di Napoli e Roma hanno votato il 60% delle persone, significa che ormai non c'è più la partecipazione e questo, questa è una grande sconfitta della democrazia che si innestia, innesti al Parlamento di Mezzato che quei coglioni, perdonatemi se dico coglioni, del PD hanno seguito insieme, hanno seguito a queste 5 stelle, e metti l'astenzionismo, significa che tutte le lotte che si sono fatte negli anni ottanta, quelle poche persone, Franco Russo lo so ricorderà, in que, da DPI anche i radicali, quelle lotte che erano lotte di democrazia di pochi parlamentari che sono riusciti a portare dei, a mettere a cena la, la, la questione della democrazia, dei diritti, dal divorzio al referendum nucleare, cito due cose, all'aborto. Oggi è in discussione proprio la democrazia. Abbiamo un dovere di tentare, abbiamo un dovere di starci in mezzo, di fare il possibile, ma è molto complicato. Perciò, Io sono. Io personalmente poi mi interesso di queste cose qui, vedo ogni giorno qualche cosa, eh, cioè vedo sempre che c'è una situazione veramente... Una piccola associazione che Patrizia, Roberto e Franco conoscono bene, che noi abbiamo creato tanti anni fa, un'associazione ambientalista, perché quando noi negli anni 90-inizio 2000 pensavamo di fare un'associazione e mettere a disposizione delle lotte territoriali, perché in Italia abbiamo anche un problema folle i comitati non possono essere, non sono rappresentati, se non, non hanno la rappresentazione per fare un ricorso, per, per fare un incontro, e noi creiamo questa associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente per poter patrocinare ed essere eh, vicino a questi comitati che giustamente fanno delle lotte. Io grazie, ultimamente ho, ho scoperto una cosa che mi da ventetta, l'altra volta facevamo una riunione e mi chiedo scusa se non ho partecipato, perché mi sono dovuto allontanare, a Pisa sta succedendo dell'ingredibile a Pisa l'ambiamento la nel parco di San Rossore che è uno dei parchi più belli d'Italia ma un parco poi particolare che c'è anche la storia cioè anche, non è solamente la questione della biodiversità stanno, ognuno ha su, su 80 ettari quel parco 8, me, 8 ettari di una cittadella militare cioè voglio dire eh, la dice tutto quello che sta succedendo sul nostro territorio per non essere e' noioso è per essere molto... e per chiudere. Io, Marco franco mi ha mandato l'appello, l'ho letto. Erano... Dico, Franco, noi l'abbiamo fatto 30 anni fa, figurate se io non ci sto. Pensa che sia un dovere partecipare. Io ci sto. Dobbiamo essere attenti, solamente a non farci catturare dalla frenesia, ma fra poco saranno le elezioni, da essere tranquilli, perché noi abbiamo bisogno in questo momento qua di ricostruire un tessuto sociale che non c'è più. È chiaro, come diceva Patrizio, ma il nostro è un progetto, anche politico, la politica, ma perché nel, nel, nel, nel, nel, nel mettere in discussione questo modello di società, questo modello di produzione, e come dicevamo noi 90, negli anni 90, quando alcuni di noi c'era uno slogan consumare bene e consumare meno è, è tutto un progetto politico è chiaro che questo qui anche, ci vuole anche eh, portarlo avanti eh, fortemente Io ho paura, e lo dico e chiudo lo dico ad Acerbo che, che è l'unico politico che sta in mezzo a noi a quanto pare, se non sbaglio di stare attenti, di non bruciarlo perché questo è un progetto che ci vorrà tempo ma necessario, proprio necessario e non stare attenti a non, a non farci prendere da, dalla foglia elettorale, come sta facendo domani il PD, come fa domani il PD insieme a qualche amico e compagno che noi, qualcuno di noi conosce molto bene, che strumentalmente parlano di ambiente perché hanno bisogno delle prossime elezioni. Stiamo attenti perché questo è un progetto doveroso da portare avanti, ma lungo, perché in questo Paese è successo di tutto dovuto alla gente che non ha più fiducia all'assenteismo alla, alla, alla, alla e alla, alla, alla strumentalizzazione che, che la politica è sporca, che hanno portato avanti i 5 Stelle, con, con, con delle conseguenze a mia vista devastanti a livello... Chiudo, la compagna, l'amica, non so se si dice ancora compagni in mezzo a voi, ma a me piace il suo titolo compagno, Paola che ci ha raccontato Uh, questa cosa, esperienza scolastica io sono d'accordo, le scuole sono, sono importanti, figurati. io personalmente poi del film di Sarno mi sono interessato anche come dirigente della regione Campania perché mh, dobbiamo solamente stare attenti a portare un giusto messaggio nelle scuole la scuola è dove nasce è dove, è dove da lì puoi cominciare a pensare e portare avanti della progettualità, io personalmente lo faccio sia come associazione ma sia come dirigente pubblico quando mi chiamano perché mi interessa di acquedotti e a me fa sempre piacere penso che, che, che sia uno degli strumenti in mezzo nella scuola portare la voce e far capire eh, ai, ai ragazzini come funzionano dei, dei, come funziona il ciclo della natura perché la natura è complessa la natura è una cosa stupenda che ha bisogno che anche di essere spiegata io dico, faccio e chiudo davvero quando vado in una, una scuola è capita anche all'università Dico, ma quando avete il rubinetto, voi avete mai pensato come arriva l'acqua nel rubinetto? Le confesso, non alle elementari, non alle medie, ma anche all'università, all non te lo sanno dire. E questo significa che non riescono a capire la complessitività del, del sistema della natura, e, e, che è un sistema complesso, bello, stupendo, che però ha delle sue regole, che l'uomo ultimamente non è che le rispetta molto. Grazie a tutti. Grazie, Giro.